Ok, prima di guardare questo video, bre questo breve video, iscrivetevi al canale, lasciate poi alla fine del video commenti, condividete, iscrivetevi premendo sulla campanellina, attivate le notifiche e godetevi questa breve storia. Ma prima, sigla. Ciao ragazzi e bentornati a tutti, io sono NovaElectric e oggi vi racconterò un aneddoto che è successo una cosa molto bella Allora, partendo, ehm, come vi ho detto a eh, breve vi ho detto che cambierò telefono ho già fatto l'ordinazione e non vi spoilerò niente perché pensavo di fare un video dell'unboxing quando mi arriva Quindi scoprirete cos'è Voi lasciate nei commenti secondo voi cosa ho preso Che modello ho preso Se iPhone o Samsung o Android, Apple Fatemi sapere secondo voi cosa ho preso E vediamo chi ha ragione ok. Allora ehm, Praticamente allora, Dava segni il mio cell di non andar bene con la batteria allo schermo e eh, me l'ha confermato oggi spegnendosi definitivamente quindi mi arriverà tra il 2 e il 5 in teoria e quindi sono un paio di settimane senza quindi non posso vedere i vostri commenti oppure chi per quelli che hanno il mio numero whatsapp non potrò scrivergli Immediatamente non potrò rispondergli perché diciamo sono per adesso senza cell Quindi vi farò appena mi arriva vi farò un video dedicato all'unboxing e alla sua prima accensione e magari anche ci metto il download delle app e vi metto sotto magari tutte o alcune app ho inserito e quindi per il resto è tutto altra cosa tra poco eh, editerò altri due video nuovi forse domani o nei prossimi giorni inizierò ad editarli ci vorrà un po perché sono un po lunghetti e devo fare parecchi tagli parecchie modifiche quindi diciamo che per questo episodio è tutto ho dimenticato altro? no, mi sembra di no comunque fatemi sapere nei commenti co secondo voi che modello ho preso e vediamo chi ha ragione vediamo la maggioranza magari che vince ok ehm. poi magari andremo a scoperta insieme delle varie funzionalità che ha il telefono e ovviamente dopo nei commenti chi eh, indovina il telefono magari se mi, ce l'ha anche lui mi dà una mano con dei consigli su come funzionano alcune funzioni tipo questo funziona così, la camera funziona così, eh, i messaggi così o oh, non so come funzionano le impostazioni, varie diciamo impostazioni segrete che ci sono, ok. Quindi, eh, per questo video è tutto, io vi lascio, vi ricordo di iscrivervi, guarda guardare i video fino in fondo. Iscrivervi, commentare, lasciare like se vi questi video vi sono piaciuti. Farmi sapere cosa ne pensate. E il resto è tutto. Un saluto da Tante. Ciao!